È bonito poterlo verlo questa mattina, nonostante la pioggia che c'è stata, a pesar della gran sì. lluvia che hai, è stato difficile arrivare qua volato, il bus, no? Fu difficile arrivare qui col bus, è con sì. i bambini messi nell'acqua. siamo arrivati Sì, con, <ride> con i bambini nell'acqua, però i siamo, i i sì. siamo arrivati. E, come diceva mia moglie, è molto importante l'obbedienza. Como decía mi esposa, es muy importante la obediencia. Porque la obediencia, Porque la obediencia es una consecuencia del hecho que creemos. Y creer siempre nos da una oportunidad. Porque cuando creemos, le damos la oportunidad a Dios de hacer algo. Y por eso tenemos que creer. Perché quando crediamo è lì che Dio può operare. Perché quando è quando Dio va a operare. E quando Dio fa qualcosa non è qualcosa di complicato, di difficilissimo. E quando Dio fa le cose, non hace cose incredibili o molto difficili. Molte volte sono cose semplici. Molte volte sono cose semplici. Che arrivano al momento giusto, nel tempo giusto. Che arrivano al momento corretto, nel tempo corretto. Però non ha bisogno del fatto che noi ci dobbiamo credere veramente. Però necessita eh, che noi creiamo la verdad perché credere ci dà sempre una opportunità perché credere ci dà una opportunità vogliamo leggere Marco capitolo 5 dal verso 34 al verso 42 vogliamo leggere Marcos capítulo 5 del versicolo 34 34 verso 42, Marcos, capitolo 5, 34? 34 allora. hasta 42. ok capítulo 5 34 e lui ha detto hija, tutta tua fede ti ha fatto salva. Ven Ve in paz e queda santo di te sotto Hablando con él, vinieron de casa el príncipe de la sinagoga, diciendo, «Tu hija es muerta, ¿para qué fastigas al maestro?». Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, «No temas, crees solamente». Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto de los que lloraban y gemían mucho». Y entrando les dice, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme». Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha dice, «Talita kume, que es, si lo interpretas, muchacha, a ti digo, levántate». Y luego la muchacha se levantó, y andaba porque tenía doce años, y espantaron de gran espanto il miracolo è qualcosa che è nel territorio di Gesù il miracolo è qualcosa che sta nella terra di Gesù non è qualcosa che tu puoi fare con le tue capacità umane non è qualcosa che puoi fare con le tue capacità umane Ma è qualcosa che solo Dio può fare Sino che è qualcosa che solo Dio può fare però per poter vedere un miracolo, Pero para ver un miracolo dobbiamo credere. qualche anno fa ero in un viaggio missionario in Bulgaria Hace unos años estaba en, en un viaje missionario en Bulgaria. Y vimos muchos milagros. Y un día nos mandaron a llamar porque una donna estaba muy mal Era muy anciana, esta donna. Era muy anciana, esta mujer. Y praticamente había fumado toda la vida. Y había fumado toda su vida. Por eso tenía todos los pulmones sucios e non riusciva più a respirare no respirar. quindi i medici avevano mandato a casa questa donna per questo i medici avevano mandato a casa questa donna e avevano detto guardate ha massimo 24 ore di vita e le, le avevano detto mira come molto 24 ore di vita non c'è più niente da fare c'è niente no da fare portatela così perlomeno muore a casa sua non in ospedale llevela in casa almeno al uh, muore in sua casa e non in ospedale e quando arrivammo lì c'era questa donna anziana nel letto, stava questa moglie nella cama, e tutta la famiglia attorno, e tutta la famiglia al suo reddito, e la moglie che respirava, cioè questa vecchia respirava e questa muore resp respirava así, perché non, non aveva ossigeno. Perché non c'è ossigeno, non riusciva a respirare con polmoni. Non poteva respirare con il Insieme con me c'era un pastore. E con me c'era un pastore. E dice, dobbiamo fare eh, vede di preghiera. Y se teníamos que hacer vigilias fare de oraciones. Tenemos que hacer esto y esto. La familia, pero había avuto fede, que había llamado a nosotros para pregar. Pero la familia tuvo fe y nos llamó para orar. Y le disse: Guarda, no hacemos ni idea, debemos hacer nada de complicado. Y se no tenemos que hacer nada de complicado. Tenemos hacer solamente una preghiera. Solo una oración. Y quindi, hacemos una preghiera muy simple. E hicimos una oración muy simple. Comandamos a la morte de andar via. Uh, le mandamos alla morte di irsi. Che i polmoni dovevano tornare nello stato originale in cui erano stati creati. Estado, e che que questa donna si doveva alzare nel nome di Gesù. Nel e che all'improvviso questa donna si alzò. E Iniziò a guardare attorno. Se mira e iniziò a farsi il letto, rifarsi il letto. E iniziò a hacersela la cama. E la figlia stava piangendo. E la hija stava llorando. Mamma, che cosa fai? Mamma, che stai facendo? E la mamma la guardava. E la mamma la mirò. E no, ci sono tanti ospiti a casa, sembra brutto che io sto nel letto. Adesso si stiamo. È... E sai no, che c'è molti ospiti a casa e parece feo che stia io in la cama. Adesso faccio un tè a tutti questi ospiti. le faccio un te un caffè a queste persone. E non ho avuto più niente. E io non ho avuto niente. I polmoni come quelli di un bambino. I polmoni come quelli di un niño. Perché quando tu hai bisogno di un miracolo, un milagro, sei nel territorio di Dio. Estás en la de Dios. E quando credi in Dio, gli dai un'opportunità a Dio di fare un miracolo. Le das una a para hacer este Queste persone potevano portarsi questa donna a casa. Estas esta mujer in casa. La potevano lasciare lì. Però hanno avuto fede e hanno creduto che Dio poteva fare qualcosa. Pero fe y que Dios podía hacer algo. E Dio guarì la loro mamma. E Dio sanò su madre. E la stessa cosa l'abbiamo la letta nei versetti di oggi. E lo mismo l'abbiamo letto nei versículos di oggi. Diario era un uomo che aveva un'unica figlia. Diario era un uomo che solo aveva una hija. Però sua figlia stava morendo. Pero su hija e quindi lui sicuramente aveva usato tutto quello che poteva per aiutare la figlia. Era un uomo di politica, era un uomo di potere, era un uomo, con poder, era un uomo che aveva soldi, era un uomo con molto dinero e aveva fatto tutto il possibile per poter aiutare la figlia. <coughs> Però purtroppo non c'era stata soluzione. Pero no soluzione. La figlia stava morendo. La deja stava morendo. E quindi l'unica soluzione che gli era rimasta. E soluzione che le quedava. era di andare da Gesù. Era di Gesù. Perché quando tu hai provato tutte le soluzioni umanamente a umano, e non c'è più soluzione. L'unica soluzione. soluzione è nelle mani di Dio. La las manos de Dios. E quindi devi entrare nel territorio della fede. Fe. Devi, devi credere in Dio. Dios. E devi dare a Dio un'opportunità. Però non è che quando tu credi in Dio le cose sono facili. Non è che quando credi in Dio le cose sono facili. Non è che va bene, io credo in Dio e non ci sono problemi. Non è che, bueno, già credi in Dio e non hai problemi. Non funziona così. No funziona così quando no. credi in Dio devi comunque affrontare degli ostacoli. Quando credi in Dio, sicuramente devi affrontare ostacoli. Per esempio, Iario ha dovuto affrontare degli ostacoli. Iario ha dovuto affrontare ostacoli. Perché il primo problema è che lui era il capo della sinagoga. El primer problema era que él era el jefe de la sinagoga. Ed era stato establecido dalla sinagoga. Que, por la sinagoga que quien reconocía a Jesús, Jesús venía cacciado via dalla sinagoga. Lo echaban de ahí. Entonces, él hubiera perdido todo su poder. Aveva, que, aveva perdido todo lo que él había soñado en la vida. O sea, podía perder todo lo que él soñaba en la vida. Para ir a Jesús. Però Gesù era più importante di tutto quello che lui poteva mai avere e aspettare nella vita. Però Gesù era più importante di quello che lui poteva aspettare nella vita. Quindi il primo problema era la religiosità del tempo. Però il primo problema era la religiosità del tempo. Il secondo problema era la tradizione del tempo. Il primo problema era bueno, il secondo problema era la tradizione del tempo. Perché Ilio andò lì e si inginocchiò davanti a Gesù. Porque ya hoy fue ahí y se arrodilló delante de Jesús. E per i Giudei non si inginocchiare davanti I non se podían arrodillar delante de un hombre. Questo veniva es dall'epoca di de la época de Mardocheo. Quando a Mardocheo non si è inginocchiato davanti ad Amán? Quando Mardocheo non si è davanti de ad E da lì poi Dio però fece un grande miracolo. E da Dios si un gran milagro. E quindi lui ha dovuto vincere anche questo. También, le sue tradizioni religiose per poter andare davanti a Gesù perché Giaro aveva bisogno di un miracolo no e per aver bisogno di questo miracolo è dovuto uscire da quella che era la sua zona di comfort e ha dovuto affrontare tutta quella che era la religione, toda la religione e anche tutte le sue abitudini Uh, le sue tradizioni religiose perché la Bibbia diceva che coloro che credevano in Gesù dovevano essere cacciati dalla sinagoga perché la Bibbia diceva che che credevano in Gesù essere cacciati dalla sinagoga però non erano solo questi gli ostacoli c'erano anche altri había más perché quando lui arrivò da Gesù non è che c'era Gesù che lo stava aspettando Gesù non stava aspettando aveva una, molta gente attorno a Gesù che voleva Uh, parlare con Gesù e toccare Gesù mucha gente que con él y e lui no. doveva aspettare il suo turno. Tiene que su turno però finalmente a un certo punto riesce a parlare con Gesù Pero por fin pudo con Jesús. e Gesù gli dice ok verrò e guarirò tua figlia e Gesù le dice io e tua però all'improvviso una donna tocca il vestito di Gesù Pero la tocca el de Jesús. e Gesù sente una potenza che esce da lui e guarisce questa donna Gesù sente una. Un... Poder che E inizia a cercare chi è questa donna. Inizia a cercare chi è questa donna. E alla fine questa donna viene fuori e racconta tutta la storia. E alla fine questa donna sale e racconta tutta la sua storia. Ed è bellissima questa storia di come questa donna. Aveva Era muy hermosa esta historia donde esta mujer había pasado años con esta enfermedad. pero, fine pero al final era stata guarita toccando la veste fue sanado tocando el vestido de Jesús. pero mientras pasaba todo esto? E era allí que estaba, estaba esperando. E diceva, Però, quando verrà a guarire mia figlia? Dice, Però, quando vendrà a sanare mia Gesù, fai presto, mia figlia sta morendo. Gesù, rapido, che mia figlia sta morendo. Però all'improvviso arrivò una notizia. Però di repente llega una notizia. Iario. non dare più fastidio a Gesù. Iario. già ya non volessi uh, al maestro. Perché tua figlia è morta. Tua hija sta muerta. Diario, non dare più fastidio a Gesù. Tua figlia è morta. Tua figlia è morta. E quindi quando arrivò questa notizia, Diario ha dovuto credere. Diario ha dovuto credere. Non solo che Gesù potesse guarire la figlia Non solo che Gesù pudiera sanare la figlia Ma che Gesù potesse fare un miracolo e resuscitare sua figlia Sino che Gesù potesse fare un milagro e resuscitare sua hija Però Gesù dice a Yario una parola Pero le dice algo a Iario. Non avere paura No temas Soltanto credi Solo cree. Non avere paura, non tengas miedo, soltanto credi. E nei momenti più difficili che noi ci troviamo ad attraversare, in i momenti più difficili in cui ci noi dobbiamo scegliere que se avere paura o se crede, se tener miedo o creer. Però se tu hai paura Però si tu miedo, e accetti quello che stai vivendo, la tua situazione, y lo que estás viviendo, tu situazione le cose continueranno così. Las cosas así. Ma se tu credi, Pero si crees, dai a Dio l'opportunità di fare un miracolo. E Gesù stava dicendo a Iario. Y Jesús le stava dicendo a Iario, Non temere. Non temas, Non avere paura. No miedo, soltanto credi. credi e soltanto credi, Solo credo. sta anche a significare che Gesù voleva aiutare Ghiario a credere significa che Gesù vuole aiutare Iario a credere Gesù sempre vuole aiutarti a credere Eso siempre quiere ayudarte a creer. Porque cuando tu crees, porque crees, le das a Dios l'opportunità di fare un miracolo nella la oportunidad de hacer un milagro en tu vida. Un altro miracolo Otro milagro que pasó en Bulgaria. Algo de extraordinario. Fue Algo increíble. Perché ci a chiamare e ci portarono a casa Porque nos llamaron y nos llevaron a casa de un boss. Era un, un capo della malavita. Era un jefe de la mafia, pero no nos dijeron nada. Y yo me cosa strana. yo me di cuenta de esta cosa un poco rara. Porque, porque entramos en este lugar donde había todas uh, ¿cómo se dice? casas. Bueno, casas como rotas, viejas, de madera. Y cuando entramos en esta casa, todo era muy bueno. Todo era de lujo. C'erano televisori enormi. Aveva televisioni enormi. Al final aveva anche i rubinetti di oro. Hasta tenia il la, lavado di oro. Il grifo. Di grifo. Di oro. E. Venendo da Napoli già conosciamo determinati ambienti. E, de Napoli ya, eh, estos e quindi tu guardando, ti rendevi conto un po' di come era la situazione. E c'era questo uomo tutto muscoloso, tatuato y con, dos musculos, y todo. con una faccia brutta. Con una cara super fea. E c'era una donna che era sofferente, stava con una faccia, piangeva. E stava una donna che si vedeva che stava soffriendo, aveva una cara di sofferenza. Perché avevano un bambino molto piccolo, aveva un mese di vita. Perché avevano un bambino con un mese di vita. E questo bambino doveva essere operato a cuore aperto. E questo bambino doveva essere operato con il corazzo abierto. E la statistica dicevano che soltanto il 5% dei bambini... Riuscivano a sopravvivere all'operazione? E la statistica diceva che solo il 5% de los niños sopravvivano a questa operazione Però nonostante questo comunque avevano poi riportato dei problemi nel futuro. A pesar esto, futuro. E quindi eh, la donna era lì, piangeva, mi spiegava tutto il problema. E lei ancora stava lì, stava piangendo, mi stava spiegando tutto il suo problema. E io dentro di me pregavo il Signore. Io stavo orando dentro di de me. E Dio mi parlava e mi mostrava tutti i peccati che c'erano in tutta la famiglia. E Dio mi parlò e mi mostrò tutti i peccati che avevano in questa famiglia. E quindi ho iniziato a predicare la parola di Dio. E io iniziato a predicare la parola di Dio. E disse a quest'uomo, ma tu sei disponibile a cambiare vita. E le dice a quest'uomo, tu realmente quieres cambiare vita? perché tu stai facendo questo stai facendo questo stai facendo questo stai facendo questa perché tu stai facendo questo, questo e questo sei disponibile veramente a cambiare la tua vita realmente sei disponibile a cambiare la tua e quell'uomo mi guardò e disse sì e questo mi mirò e disse sì se Dio mi aiuta e guarisce mio figlio se Dio sana a mio io lascerò tutte le cose sbagliate io lascerò tutto lo male e quindi noi facciamo una semplice preghiera e hicimos una simple uh -huh. e io me ne sono andato e me fui e il giorno dopo mi chiamarono. E il giorno dopo mi chiamarono. Il pastore della chiesa là, della Bulgaria. Il pastore dell'eglese in Bulgaria. Tutto agitato, che parlava oh, in bulgaro. Tutto oh, con, con emozione, che parlava in bulgaro. E io ovviamente non capivo niente in bulgaro. Io non ho capito Aspetta, aspetta, piano, piano. Puoi sperare, spazio. Slowly, slowly, slowly. Stop. Parate. Aspetta, passiamo con traduttore, cerchiamo di capire cosa succede. Passiamo con il traduttore a vedere che ed è successo che dovevano fare l'operazione al bambino. Tenía que esta al niño. Quindi prima di fare l'operazione fecero una radiografia per controllare come era lo stato del cuore. E antes di fare questa operazione le hicieron un controllo per vedere come stava il suo corazon. Perché questo bambino aveva praticamente un tumore nel cuore. Perché questo nino aveva un cancer nel corazon. E quindi volevano controllare se era cresciuto ancora e quindi come dovevano... Andarlo ad operare. Bueno, anche, uh, controllare se aveva crescido operarlo. E quindi fecero la prima radiografia. E si nel primo controllo. E il medico iniziò ad essere preoccupato. E il medico si preoccupò. E quindi chiamò un altro medico. E chiamò un altro medico. E decisero di fare una seconda radiografia. E si di fare oltre radiografia e i genitori guardavano tutto quello che stava succedendo preoccupati y los todo lo que estaba pasando, perché i medici parlavano fra di loro perché i medici parlavano fra e quindi decisero di prendere il bambino, di spostarlo in un'altra parte dell'ospedale e si prendere il bambino e impoverlo in un'altra parte dell'ospedale perché in quest'altro posto c'era un'altra macchina della radiografia più avanzata perché in questo posto c'era un'altra macchina de... per fare controlli che era più más... avanzata mm, cioè, e quindi fecero altre due radiografie e c'erano altre due controlle, e quindi alla fine avevano tutte queste radiografie appese in questa in questa lavagna che fa la luce, no? E avevano tutta la radiografia in questa pizarra di luce. E si iniziò a fare come un gruppo di sette, 8 medici. E si iniziano come un gruppo di sette, otto, sette, otto E alla fine dissero a questa coppia E le dissero a questa pareja: Ci dispiace, lo sento. Non so cosa è successo. Non so che passò. Però il bambino non ha più niente. Però il niente no già non ha niente. E quindi loro mi chiamarono piangendo. E io mi chiamarono llorando. E alla fine effettivamente hanno lasciato la cattiva strada. E alla fine realmente cambiaron vita. E io, dopo un anno, tornai a Sofia. Io, dopo de un anno, volvi a Sofia. E li incontrai, fui a visitare questa famiglia. E fui a visitare questa famiglia. E adesso avevano cambiato vita. Y ahora me vida. E ad ora abbiamo cambiato vita. il desiderio di quest'uomo adesso era servire Dio. E il desiderio di de quest'uomo ora era servire Dio. Perché vi sto raccontando questa storia? perché io sto contando questa storia perché queste persone hanno deciso di credere perché queste persone decidono di de credere e ogni volta che noi crediamo e cada vez creemos, stiamo dando a Dio l'opportunità di fare un miracolo. stiamo dando a Dio l'opportunità di fare un milagro oggi quello che stiamo, oggi che stiamo dicendo è che tutto quello che tu stai attraversando nella tua vita è che tutto quello che stai attraversando nella tua vita non devi temere Non devi credere solo credere quello che Gesù disse a Iario lo che Gesù le dico a Iario non temere. Non temas. Però come Gesù, mia figlia è morta. Gesù, mio dico mi si muriò. Adesso è morta. Ora sta morta. Non c'è più speranza. non Non temere, credi. Non temas. Crei. E questa mattina Dio sta dicendo non temere, credi. E stamattina Dio sta dicendo non temi, credi. Perché quando tu credi, perché quando credi. Dai a Dio un'opportunità di fare un miracolo. Dai a Dio una di fare un miracolo. E Gesù cerca di tutelare la fede e di Diario. E Gesù intenta proteggere la fede di Io. Quindi arriva lì soltanto con tre dei suoi discepoli. E arriva con tre discepoli. E mentre stanno lì stanno tutti piangendo per la morte di questa figlia. E mentre stanno llorando per la morte di questa hija. Però Gesù dice: Non piangete, guardate, che sta dormendo, non è morta. E dice: 'No giorno' che solo sta dormendo, non sta morta. E le persone prendono in giro Gesù la gente si pone a burlarsi di lui perché gli dice sta soltanto dormendo non è morto perché gli dice che sta dormendo non è morta? sta cercando di tutelare la fede di Yari sta protegendo la fede di Yario. sta cercando di dare forza e coraggio a Yari sta cercando di animare a Yari e all'improvviso si avvicina a questa bimba e di repente si acerca a questa niña non permette a nessun altro di entrare non permette a nadie más di entrare perché non devono togliere la fede a Yari perché non tiene che quitarle la fede a Iario. Iario continua a credere. Iario sigue creyendo. E Gesù dice, talita comì. E Gesù le dice, talita me. Alzati ragazza. Levantate niña. E la, la ragazza torna alla vita. E la niña vuole a vita. Perché Iario ha avuto il suo milagro? Perché Iario ha avuto il suo milagro? Perché quando è stato il momento più brutto che lui ha attraversato, perché quando fu il momento più feo che passò, non ha avuto timore, no miedo, ma ha creduto. Sino e credendo creyendo, ha dato a Dio un'opportunità. Dio Superò tutti gli ostacoli che aveva intorno. Pasó todos los que tenía a su e se noi vogliamo vedere un miracolo, ver un milagro, dobbiamo andare nel terreno dei miracoli tenemos que ir en la tierra de los milagros tenemos que darle a Dios la oportunidad de hacer un milagro tenemos que pasar los obstáculos que quieren desanimar nuestra fe porque cuando, superamos a creer, porque cuando pasamos los obstáculos y seguimos creyendo es ahí que estamos dando a Dios una oportunidad Iario superò la sua religione Iario ha su superato il problema che lo potevano cacciare via dalla sinagoga Iario superò il problema cui potevano echarlo dalla sinagoga Le avrei potuto dire ma io sono il capo della sinagoga lui avrebbe potuto dire però io sono il jefe qui però ha avuto invece un'umiltà di andare a cercare aiuto de ayuda. e Dio rispose all'umiltà di Iario e Dio contestò questa umiltà. Molte volte anche noi, come pastori, ci siamo trovati in delle situazioni in cui abbiamo conosciuto pastori che avevano mega chiese, realtà enormi, e conosciamo con enormi, con e anche con tanti problemi che ci hanno chiesto preghiera a noi e noi dicevamo. Ma come un pastore con una, una chiesa così grande viene da noi a chiedere da chi? E noi diciamo che è possibile che un pastor con un'Iglesia tan grande venga da noi per un'orazione. Però poi Dio ha benedetto quell'umiltà. Però Gesù ha umiltà. E abbiamo visto la gloria di Dio in quelle vite, in quelle famiglie. E la gloria di Dio in queste famiglie, in queste vite. Perché dobbiamo superare e rompere anche il nostro orgoglio che ci impedisce di avvicinarci con umiltà a Dio. De Un'altra un delle cose che dobbiamo rompere sono le nostre tradizioni religiose. Que quelle cose che ci hanno insegnato, che ci bloccano. Que ah, va bene, ma se Dio vuole, lo guarisce. Bueno, pero se Dio vuole, lo sana. Però non è così. Non è così, Perché la Bibbia dice che Gesù lo vuole guarire. Dio vuole sanarlo. Ora noi ci hanno insegnato, va bene, Dio non vuole. Però hanno insegnato bueno, che Dio non vuole. Oppure, va bene, è, è troppo peccatore, Dio non lo vuole guarire. O oh, è es que, che sono demasiati peccati, Dio non vuole sanarlo. Però non è così. Però non è così. La Bibbia insegna in una maniera differente. La Bibbia insegna in un'altra maniera. Che Gesù fu e guarì quelli che erano peccatori. Jesús fue y sanó los que eran pecadores. Que erano perduti. Los que estaban perdidos. Entonces tenemos que romper nuestras costumbres religiosas. Que nos impiden creer. Quando si prega per una persona malata si prega per una persona enferma, e la persona non guarisce, la persona non sana, si cercano sempre delle scuse per giustificare che quella persona non è guarita. Se che non si Invece di continuare a credere in quello che Gesù ha detto. Di orando, o sea, lo que dijo. Come dice la Bibbia in 3 eh, Giovanni 1.2 Amado, io deseo che tu sia prosperato in che voglio che tu prosperi in ogni cosa. Yo deseo que seas in todas cosas. e deseo che tu tenga salute. Così come prospera la tua anima. Así como tu alma Quindi, il desiderio di Dio è che noi abbiamo una buona salute. Il, di il desiderio di Dio è che noi abbiamo una buona vita. El deseo de Dios es que tengamos una buena vida. prospera la nostra Así como prospera nuestra alma. Quindi la Así que la bendición de Dios. Va dall'interno de verso l'esterno. Sea exterior dentro sia fuori. Cuando tú bien dentro. Cuando estás bien por dentro. que Estás bien con Dios. Dios quiere que tu estés bene anche fuori. que estés dire che stai fuori. Che stai bene corpo? En tu corpo. Che stai bene con la tua vita? bien con tu vida. que tú puedas tener un trabajo che degno un lavoro che ti possa dare un sostegno economico decente che tu puoi tenere un lavoro digno, che puoi avere una economia decente è la volontà di Dio perché è la volontà di Dio quindi quando tu preghi esto, quando oras, non devi dire, signore se, se mi vuoi guarire non no devi dire, signore se mi vuoi guarire oppure signore se mi vuoi dare un lavoro o, signore, si darmi un oppure signore se mi vuoi dare un buon marito Señor, darmi un buen no, no, no, Dio vuole Dio vuole devi solo credere solo e uno di questi ostacoli che si deve rompere de sono tutte queste cose sbagliate che ci sono state insegnate son todas estas cosas malas que nos che limitano la nostra fede fe. perché l'unico ostacolo, ostacolo è la fede es la fe. se tu temi si temes, non credi, non creci. Per questo la Bibbia dice non temere. per questo la Bibbia dice no temas. Sapete che nella Bibbia è scritto non temere? La Bibbia sta la Bibbia è scritto no temas. 365 volte. 365 no. veces. Una volta per ogni giorno. Una vez por cada día. Quindi ogni giorno quando ti alzi la mattina, guardati allo specchio, al espejo, e non dire solamente wow che guapo che sono. E non solo che guapo che sto. Dici anche non temere. También, no temas. Perché Dio ti ha detto non temere. Perché Dio ti ha dico non temas. Credi solamente. Solo credi. È arrivato il tempo di credere. Perché arrivato il tempo di credere. C'è una storia molto bella che ci aiuta a capire quello che stiamo dicendo oggi. È una storia molto linda che ci stiamo dicendo. Non è una storia reale, però è una storia simpatica. Non è algo reale, però è algo molto simpatico. E questa storia racconta di un uomo che stava camminando e cade in un borrone. E la storia conta di questo uomo che stava camminando e cadì in un hoyo. E mentre sta cadendo si mantiene ad una radice di un albero. E mentre sta cadendo, si agarra alla radice di un albero. Ora è notte non vede nulla. Ora è non vede nulla. E sta lì, ha paura di, di crollare, di cadere chissà dove. E e chi sa dove. E quindi inizia a pregare. E sta llorando. Signore, ascoltami. Signore, escúchame. Signore, aiutami. Signore, aiutami. Signore, aiutami. Signore, aiutami. E all'improvviso senti una voce. E de repente sento una voce. Figlio mio, Hijo mio. Lascia andare il ramo. Lasciala. E lui si ferma un attimo. E si para. Signore, aiutami. Signore, aiutami. Signore, salvami. Signore, salvami. E di nuovo la voce. E ancora la voce. Figlio mio. Hijo mio. Lascia andare il la ramo. E lui rimane lì con la rama in mano. E, e poi inizia a gridare. a gritar. Ma non c'è nessun altro lì che mi può aiutare. No hay nadie más que non c'è qualcuno che mi può lanciare una corda. Non è che mi chieda tirarmi una corda. Così siamo noi. Así somos e quindi l'uomo rimane attaccato su questa radice tutta la notte. El se queda toda la noche. E la mattina si rende conto. Y la se da che praticamente stava a 20 cm di altezza dal suolo. Que a 20 de del suolo. <ride> e quindi bastava lasciare il ramo. O sea solo la rama poteva avere i piedi a terra. E, e continuare a camminare. Y o aspettare che si facesse il giorno. O aspettare che fosse sia Così siamo noi. Así somos signore aiutami. Signore aiutami. E Dio ci dice credi. E Dio non dice crede. E noi di nuovo, Signore aiutami. E noi nuovo: Signore, aiutami. Dio dice tu credi. E Dio crede. Però Signore non mi puoi mandare una mano con qualche altra parte, con qualche altra persona. Bueno, Signore, non puoi aiutarmi con altri cose, con altri persone. O come voglio io. O come io quiero. E qui viene il versetto che leggeva mia moglie E qui viene il versicolo che dice mia sposa. Che parla della storia del profeta Che parla della storia del profeta Se Dio ti avesse detto una cosa difficile tu non l'avresti fatta Se Dio ti avesse detto qualcosa di difficile non l'avessi fatto Quanto più adesso che ti sta dicendo di fare una cosa facile E quanto più ora che ti sta dicendo di fare qualcosa facile Dobbiamo credere Però credere significa dare il controllo a Lui Però credere significa dare il controllo a Lui e qui è il problema. El problema. Perché ogni volta che c'è bisogno di, ca di cambiare canale sulla televisione. Perché cambiare canale televisione. Tutti vogliono avere il telecomando in mano. Tutti vogliono il mando en la mano. O succede solo a casa mia. O solo pasa en mi casa. Tutti vogliono il telecomando. Tutti il Però nella nostra vita. nella nostra vita. Il nostro telecomando deve stare nella mano di Dio. Mando tiene que estar en las manos de Dios. Dobbiamo credere. E Dio questa mattina ci sta dicendo. Dios esta mañana nos está diciendo No teme. No temas. quizás torna te tutto può essere distrutto. Che quizás los hombres te hanno deluso con la fatto con con su, con su religiosidad como lo con sua religiosità, hicieron con diario O te hanno puesto delle regole come fecero con diario O te posero regole con Però Dio dice non temere. Però dice no temas. continúa a creer Sigue creyendo, continua a creer, sigue creyendo porque cuando continua. todo intorno a ti le cosas si distruggono. quando todas tus cosas parecen destruidas es lì que está entrando. En el territorio de, milagros. Ahí estás en la tierra de los milagros, es lì que está dando a, estás dando a Dios una oportunidad de hacer un miracolo en tu vida, dobbiamo. Credere. Que Perché credere ci dà sempre una opportunità. Perché credere ci dà una opportunità. Amen. Amen. Amen. Allora vogliamo salutare le persone che ci seguono attraverso Facebook. Vogliamo salutare le Serena S. in diretto. E vogliamo avere questo tempo adesso per pregare. Vogliamo tenere questo tempo per orar.